Ragazzi, oggi sono... non mi vedete nella mia stanza, sono nella mia macchina, eh, sono parcheggiata, se non vedete la cintura, io sono una buona conduttrice, e metto sempre la cintura, rispetto sempre alle regole. In ogni caso, oggi sono un po' inguardabile, ho i capelli legati perché um, non era pianificato che uscissi di casa, cioè fino a 5 minuti fa ero tipo in pigiama, uh, però alla fine ho deciso di uscire per il fatto che... Sto avendo un po' di giornate, un po' di rough days e volevo un po' distrarmi. Quindi eh, ho deciso di portarvi con me a farvi vedere un thrift shop per chi non lo sapesse, un thrift shop è praticamente un negozio di cose usate. Eh, praticamente c'è gente che può donare i vestiti, possono donare dei. Eh, ogni genere di cose possono donare. Eh, e quindi loro qua le rivendono. Ovviamente questi soldi non sono... Cioè, non è che tipo Ah, ma la gente dona le cose Queste cose le rivendono come osano No, semplicemente è un negozio dell'usato Questi comunque questi soldi vengono usati poi per aiutare chi ne ha più bisogno uh, Quindi ne hanno aperto uno qua uh, Ne esistevano altri, credo Ma non da quando io sono in, quando sono in questa città Quindi ne hanno aperto uno nuovo Che si chiama Village de Valors Ovvero, villaggio di valori Quindi <ride> questo qua questo quanto è Gisk che a quanto pare esiste anche in Italia, io non lo sapevo, una specie tipo di Ikea Volevo fare questo video perché volevo fare vedere, volevo iniziare un po' una serie di video uh, Facendo vedere tipo posti... Um, come dire? Posti... Boh, Vabbè, volevo iniziare questa serie di video dove volevo farvi vedere tipo posti tipo La maggior parte sono tipo negozi e robe del genere che solitamente, cioè in Italia sono molto diversi Cioè io so che ci sono tipo dei negozi dell'usato anche in Italia, io ci andavo spesso per i libri soprattutto uh, Anche qua hanno una roba piena di libri assurda, vi giuro, cioè ero impressionata la prima volta che sono entrata uh, E il negozio è organizzato in maniera impeccabile, adesso spero che sia ancora così perché ero andata a uno dei primi giorni in cui era aperto c'è gente che mi guarda male <ride> in cui era aperto e tutto era organizzato benissimo aspettate che abbasso la radio perché non vorrei che sentisse la canzone e poi mi perdesse tipo il copyright um, quindi vi farò vedere un po' come è organizzato e cosa ci potreste trovare dentro io trovo che sia veramente un posto magnifico cioè almeno secondo me se stai cercando qualcosa di non so per la casa o roba che non vuoi pagare tanto tipo per esempio mi è successo che ho comprato una camicia per il lavoro perché avevo comprato un'altra camicia Bellissima da H&M, pagata un po' di soldi per poi realizzare che il lavoro in realtà rischio di sporcarmi sempre comunque e quindi sono andata qua, ho pagato 3 dollari, 3 dollari una camicia che in realtà era in buonissime condizioni, la vendevano a poco perché le mancava un bottone che poi ho reperito e poi perché aveva il collo giallo, cioè la, la camicia era bianca ma il collo era giallo, sono riuscita a togliere tutto adesso ho quella camicia è come nuova la migliore spesa del 2018 comunque <ride> uh, quindi volevo chiedervi, io volevo fare anche vedere un altro video magari, non so quando volevo farvi vedere tipo i... tutto un euro qua uh, oddio mi sento così strano che capelli legati non credo di aver mai filmato un video che i capelli legati vabbè dai ehm um... Sì, eh, volevo far vedere Tutto a un Euro che sono molto molto molto diversi. Qua sono bellissimi, sono veramente i negozi più utili che possono esistere qua, soprattutto per i poracci come me. Uh, e Walmart, robe del genere che comunque sono cose tipo che sono molto americani, molto all'americana. E se sì, invece cioè se vi interessano queste cose, fatemelo sapere magari. E o oh, se avete tipo altre idee: tipo, c'era qualcuno che mi aveva chiesto tanto tempo fa, scusami, mi sono ricordata adesso tipo, eh, che volevo vedere come sono organizzati i supermercati qua uh, vi dirò, non c'è tanta differenza magari, magari un po' sì cioè, per quanto riguarda i prodotti ma, scusate, io non sono abituata a filmare con il mio telefono, quindi sto un po' guardando a casa mi sto guardando me stessa, non sto guardando l'obiettivo, mi dispiace un sacco ehm um, quindi sì, che volevo vedere come ho organizzato un supermercato, roba del genere. Fatemi sapere se avete altre idee, perché questi video in realtà mi piacciono. Questi video vlog, dove faccio vedere cose che sono molto più semplici in realtà da fare. mi dà fastidio uh, perché mi guardano male quindi devo dire che il negozio è ancora organizzato benissimo cioè è tutto organizzato per uh, categoria per tutto vi cioè, farò vedere un po' meglio però sì adesso mi dovrò cercare magari se trovo qualcosina di bello vi farò vedere comunque qua c'hanno un sacco di libri l'unico problema è che sono in francese e non mi fa il pazzo oddio ci sono tipo i fiori del male cioè guardate le, le versioni più vecchie, cioè sono bellissime in realtà, solo che ho tipo 3.000 versioni di, questa, di questo libro Però c'è un sacco di, di libri bellissimi, c'è cioè, scritto se hai costati tipo 4 libri, il quinto è gratuito vi dirò i prezzi, i prezzi non sono esagerati, cioè questo qua costava 4 dollari per dire, cioè, 4 dollari per un libro che in realtà sono edizioni vecchie, a me le edizioni vecchie piacciono tantissimo, solo che devono essere veramente 20 è meglio quei libri che nelle vere librerie, cioè sono divise per categoria, uh, quindi ci sono le biografie qua uh, io adesso mi farò un giro perché magari trovo qualcosa di bello perché l'altra volta non ho guardato tanto nei libri ma adesso spincerò qualcosina perché siccome sono molto povera forse se trovo dei libri usati dovrebbe <ride> meglio Trello, giusto perché chiedere un pochino cose in mano e ho trovato questo bicchiere gigantesco e lo voglio, perché è enorme cioè questo è tipo un bicchiere per i depressi e lo voglio beh ragazzi, c'è la tazza di Hannah Montana vi prego, costa 3 dollari cioè quanto è bello, scusate ma è una tazza stupenda la me di tipo 10 anni fa sarebbe impazzita sarebbe impazzita Io amo tantissimo queste versioni dei libri perché, cioè, sono veramente bellissimi e non so, adesso cercherò, vedrò se troverò qualcosina. Ho trovato due libri, eh, vedrò alla fine se li comprerò o meno. Ma queste versioni così, guardate che belle! Ce le prego, sono stupende. Mi piacciono sempre queste versioni così vecchie. Se Non ho trovato niente di che, però ho trovato un libro. Di francese Jacques Poulain è l'autore che ho tradotto per la mia tesi magistrale quindi lui è francese e di origine e poi ho scritto questo che sarebbe Notre Dame de Paris una versione stupenda e adoro, allora, cioè io l'ho già letto questo libro ma non ce l'ho e sulla versione figa cioè addirittura anche le, le segna libro stupendo c'è, l'ho adoro tipo nel reparto tipo tappetti e roba del genere e già ci sono i vestiti Variano, per dirvi, per farvi un esempio. Tipo, c'è questo vestito, non so se lo vedete, che costa tipo 7 dollari, che in realtà mi sembra in condizioni buonissime, ma che è stato donato proprio perché, vabbè, magari non lo mettono. Questo, per esempio, costa, costa, ah, questo costa già un pochino di più. Infatti, ne ho visto prima un vestito bellissimo che costava tipo 29. Quindi ho preso quei due libri e adesso me ne sto andando perché c'è un negozio qua che è una specie di, come si chiama? È una specie tipo di H&M canadese uh, che fanno uscire fuori un botto di vestiti, un sacco di collezioni, cioè ho l'impressione che fanno uscire qualcosa di nuovo ogni settimana e quasi ogni volta fanno tipo un sacco di, di sconti. Siccome avevo adocchiato un paio di pantaloni bellissimi, allora vorrei andare a prenderli e solitamente i negozi in, in Canada chiudono sempre alle 5, 5 massimo 5 e mezza uh, invece il giovedì e il venerdì chiudono alle 9 quindi diciamo che ho tempo per andare a gi uh, girovagare per i negozi giusto anche per guardare magari dopo passo anche dal um, negozio di cose per la casa che amo tantissimo quindi diciamo che vi saluto qua uh, no, non sto a portarvi in giro per i negozi ancora perché sarete anche stufi probabilmente stai è che questo video vi sia piaciuto, come vi ho già detto se avete altre idee, se volete che vi faccia vedere qualcos'altro uh, tipo, so che tipo qualcuno era curioso per Walmart uh, posso farvi vedere Walmart? È... Uh, i tutto a un euro volevo farli vedere perché io volevo proprio far vedere la differenza che ci sono tra tutto a un euro in Italia e tutto a un euro qua, che è una cosa pazzesca cioè io praticamente ho arredato casa con tutto a un euro no no, non è vero, però tante cose tipo... Cose per la cucina, uh, un sacco di cose che puoi trovare da, da tutta un euro, in realtà sono prodotti buoni, cioè nel senso spesso la gente ha un po' le persone che tutta un euro facciano schifo roba del genere, qua invece in Canada ci sono tanti prodotti che puoi prendere, ci sono anche altri che devi evitare, quindi quello sicuramente lo farò, però se volete appunto vedere altre cose tipo i supermercati o Walmart o cose tipo Ikea perché abbiamo anche Ikea ma abbiamo anche un Ikea che be qua dove praticamente io ho lavorato eh, quindi fatemi sapere eh, quindi io spero che il video questo video vi sia piaciuto eh, se vi è piaciuto fatemelo sapere fatemi lasciatemi un commento qua sotto eh, noi ci vediamo la prossima volta ciao